Io, no, io ho una scuola di specializzazione, l'abbiamo avviata quando è stato uh, tre anni fa. Nel 2017 abbiamo avuto Locke ok dal MIUR E poi nel 2019 siamo, siamo partiti. E come si chiama? Uh, istituto ICnos, scuola di specializzazione in psicoterapia e brevi sistemico-strategiche. Icnos, uh, questo dico io, non lo dirò mai, è una scelta di, di una scelta Federico Piccirilli è decisione, non è niente di compromettente in questo senso, però non rivelerò mai il significato di, di questa parola. È misterioso. Come? È misterioso. misterioso. È misterioso, in realtà no, non è misterioso, però ho le mie buone ragioni per, per non dirlo, lasciamo questo alone di mistero, <ride> è una parola, è una parola. Comunque eh, Però poi con la scelta Federico Quindi è giusto che sia lui a, a dare le spiegazioni Dirette e indirette Visto che parleremo un pochino anche di, okay, di questo okay. e, e quindi niente Sta, sta andando mm -hmm. abbastanza bene E voi state anche facendo sempre in um, State facendo online le, le lezioni? Vai sì, vai, no, vai così? Per forza e vabbè, siamo un po' costretti Va bene, allora cominciamo Per me sono okay. pronto, quando vuoi Visto che non dovevamo preparare nulla Non dovevamo preparare nulla, no, no, mi piace Poi con lei mi sono permesso Va bene così, Sì, così. sì anche perché eh, Dicevo, con lei in particolare mi sono permesso di eh, sa, con, con, con un professore magari Um, chissà se, se, se gli va bene, se fu una cosa più formale però devo dire che um, un po' avendo fatto la formazione con lei al Master uh, avendo visto i congressi, altre formazioni eh, conoscendo un po' il suo stile che io apprezzo tanto sia uh, come terapeuta per quello che ho potuto vedere sulla mia pelle durante alcune dimostrazioni durante il Master eh, poi su alcuni video e poi dimostrazione anche con altre persone e come formatore eh, anche a me piace molto perché ha uno stile um, dinamico che si adatta molto Non, non so, sono gusti, a, a, a, a me piace allora mi, mi sono permesso, vediamo se il professore mi dice di sì eh, io gli, gli introduco questa forma un po' meno formale e, e, e vediamo un pochino Um, e quello di cui parliamo ovviamente eh, oggi, questo ce lo siamo detti, è uh, l'ipnosi in particolare, il diretto e l'indiretto, uh, sia perché lei ha, ha scritto diverse cose al, al riguardo, ha fatto penso più di una volta uh, dei workshop su, sull'argomento, io almeno ho partecipato a uno, eh, però poi ho visto che è un workshop che si ripete, quindi c'è molta... Um, richiesta probabilmente attenzione su, sull'argomento. Um, però immaginiamo di iniziare con qualcuno che non ha un'idea precisa dell'argomento e che ci rivolgiamo a psicologi, questi video vengono visti da psicologi e psicoterapeuti, però non è scontato che tutti sappiano che cosa significa comunicazione diretta, magari che è una comunicazione indiretta. Voglio dare una Un'idea generale di che cosa stiamo parlando quando parliamo di diretto e indiretto in psicoterapia? Ma, eh, diciamo quando parliamo di diretto e indiretto facciamo una distinzione abbastanza arbitraria perché il linguaggio indiretto è in qualche modo sempre presente anche quando si usa quello diretto. Quello diretto sarebbe un linguaggio che è limitato a dare delle informazioni specifiche ed esplicite e, e quindi se, se si lavora in terapia, come dire, indicare in maniera esplicita che cosa il terapeuta si aspetta dal suo paziente. L'indiretto invece è un modo per parlare senza esplicitare e dando la possibilità quindi di interpretazione a chi riceve il messaggio. Eh, noi per circa il 7% parliamo diretto, cioè diciamo delle cose. Dei, parliamo di contenuti specifici e parliamo di quello in maniera esplicita, però ci sono una serie di altri aspetti indiretti che sono sempre presenti, quindi tutta la parte analogica della comunicazione, che significa quindi il non verbale, perché poi nel verbale esiste anche il paraverbale, che è una parte che viene usata anche l'intonazione della voce e tutto il resto, e questo naturalmente è un messaggio che arriva comunque, arriva indirettamente, nel senso che di solito va un po' al di là della nostra consapevolezza cosciente, ecco, se, se vogliamo parlare il linguaggio di Ericsson era il suo modo di parlare all'inconscio, così, così diceva lui, insomma, ecco, nella diatriba che non c'è mai stata, ma che immaginaria che possiamo pensare nei confronti di Freud, Freud interpretava l'inconscio, quindi traduceva dall'indiretto al diretto, no? cioè tutte le cose che venivano fuori analogicamente dal paziente trovavano una spiegazione razionale e logica. Al contrario, Freud parlava direttamente all'inconscio con lo stesso tipo di linguaggio e, e usava quindi una comunicazione prevalentemente indiretta, che, che significa mettere dentro mh, metafore, storie, ma anche tutto quello che riguarda la comunicazione corporea, verbale, non verbale, è assumere la situazione del paziente, per esempio il mirroring, no? che eh, diciamo uno psicanalista si sarebbe ben guardato dal da prendere in considerazione, eh, invece diventa un aspetto importante della terapia. Quindi questo spiega un po' cos'è l'indiretto e siccome è una parte considerevole del nostro linguaggio, limitarsi soltanto al diretto quando si fa psicoterapia significherebbe prendersi solo la buccia e, e lasciare il frutto insomma non una parte superficiale e poco rilevante ecco ecco perché appunto l'ipnosi in modo particolare soprattutto quella ericksoniana dà una grande importanza a tutto ciò che è indiretto. diretto e ci sono delle situazioni in cui uh, è preferibile, secondo lei, utilizzare di più, con consapevolezza di più, uh, un linguaggio diretto in situazioni in cui invece è preferibile utilizzare di più il linguaggio indiretto, concentrarsi di più su un linguaggio, una comunicazione indiretta? Beh, direi, mentre l'indiretto in qualche modo non si può evitare, ecco, quindi si, può, si deve per forza tenerne conto, perché, perché esiste sempre diciamo, ha rare controindicazioni, perché in realtà, essendo sempre presente, non, non puoi evitarlo in realtà. Eh, però esistono delle situazioni terapeutiche in cui l'indiretto non funziona e, e nella maggior parte dei casi è esattamente l'opposto. Quando si incontra resistenza, usando il linguaggio diretto, bisogna assolutamente passare verso l'indiretto. Però eh, a volte il soggetto ha bisogno di comunicazioni esplicite, ci sono persone che le chiedono e poi ci sono aree della psicoterapia che richiedono essere chiari. Insomma, ecco, se il paziente ti chiede quanto deve pagare la seduta, usare l'indiretto mi pare che è un po' rischioso. Insomma, eh? certo. E così per dare il prossimo appuntamento. Ma in generale, direi, per tutto quello che riguarda il setting, una comunicazione esplicita che chiarisce il tipo di lavoro che viene fatto e quali sono i limiti di questo lavoro e quindi durerà un'ora o, o quello che deve durare o meglio che sia chiaro ed esplicito e detto con molta grezza. Quindi il setting ha bisogno di un linguaggio diretto ed esplicito e il resto... Ah, anche se Ericsson era capace anche di dire, non so, fra sei mesi e in maggio, intendeva fra sei mesi chiamatemi che vi do un altro appuntamento, insomma. No? Questo era, era anche nel, nel setting, però diciamo, non, non suggerirei a nessuno psicoterapeuta di usare l'indiretto per il setting, eh, sarebbe, sarebbe abbastanza rischioso e Si possono avere strane sorprese. Però ecco, diciamo: invece il linguaggio terapeutico in senso stretto, quando, quando è indiretto, eh, diciamo tende a superare le resistenze del paziente e crea un clima che non è quasi mai conflittuale. Eh, se, se, se, mentre c'è da obiettare, se si dice esattamente quello che uno deve fare, l'altro dirà: no, questo io non lo voglio rispetto a una storia, un racconto eh, siccome ognuno ci vede dentro quello che meglio crede la, la conflittualità nella relazione terapeutica si riduce di molto per cui se, se vogliamo evitare la relazione conflittuale se invece la cerchiamo il diretto è, è più adatto per, per ottenere un risultato del genere quindi direi a grandi linee eh, soprattutto se si vuole eh, mantenere un rapporto terapeutico buono, eh, usare l'indiretto se si vuole la super, superare la resistenza. L'indiretto e, e, e per invece la, quello che riguarda l'aspetto più strettamente attinente al setting, essere espliciti e diretti è molto importante. Poi ci sono le emergenze, e qui sulle emergenze penso che il linguaggio diretto possa avere la sua importanza, cioè dire esattamente quello che va fatto in quel momento. Perché? perché altrimenti passando il tempo soltanto per capire il significato, perché l'indiretto richiede un'elaborazione sempre da parte del soggetto che, che lo riceve. quindi il tempo può passare, insomma, però si può perdere l'occasione per salvare una situazione difficile. E poi però esiste anche una resistenza all'indiretto, ricordo sempre un paziente che aveva una strana modalità di andare in trance, quando entrava, nella condizione di trans parlava un linguaggio assolutamente incomprensibile, era evidentemente un disturbo di tipo dissociativo, ma insomma condurre la terapia in quelle condizioni era senza speranza. Io ho provato a imparare il linguaggio che, che usava lui, ma non, non ce la facevo. E, eh, ho, ho inventato un linguaggio schizoprenese che potesse somigliare, ma... Non funzionava, ho usato metafore, ho usato l'idea di un puzzle che si ricomponeva, di un gomitolo che si srotolava e alla fine si vedeva qual era il capo del filo. Non ha funzionato e alla fine è stanco di tutto questo. Ho detto, guarda, adesso io ho provato in tutti i modi, ma se non riesce a parlare in maniera chiara, io non posso capirla non la posso aiutare, perciò o parla chiaro subito e lui ha detto va bene e ha risposto da loro in poi quindi cercava un linguaggio diretto ed era giusto utilizzarlo e diciamo ecco però sono non casi, sono casinari sono la maggior parte delle persone eh, diciamo, ha piacere di usare l'indiretto proprio perché gli dà una grande libertà mm. io um, un, una ragione per cui anzi la ragione penso fondamentale per cui ho fatto eh, il master proposto da lei dalla vostra scuola dalla società italiana di ipnosi è perché eh, nei miei studi precedenti in terapia strategica mi ha battuto in più volte un'affermazione in particolare di Václavic che diceva tutti i terapeuti dell'MRI sono formati in ipnosi e questa è una cosa interessante perché ehm, diversi anni dopo leggendo invece un articolo di eh, The Schader che peraltro l'ho citato poco tempo fa in un'altra intervista, De Chazer e la moglie dicono è incredibile come la psicoterapia è un processo dialogico basato sul dialogo, ma poche psicoterapie si concentrano sul dialogo, sulla conversazione. E quindi io volevo un pochino affinare le mie competenze nell'ipnosi in particolare in quella parte, venendo poi da Watzlawick, dell'ipnosi che è quella più Uh, conversazionale che era uh, in particolare una specialità poi di Erickson dove voglio arrivare? Arrivare allo stesso Haslake che mi ricordo in un testo disse che Erickson uh, andando avanti con uh, la sua carriera utilizzava sempre meno l'ipnosi formale sempre più quella conversazionale Allora mi piacerebbe uno chiederle se effettivamente era um, così chiedo a lei che uno studioso diretto di di, di, di Ericsson e, e poi eh, anche per rispondere magari a un interrogativo che potrebbe avere un ascoltatore no? ma quindi eh, devo imparare a fare l'ipnosi a fare eh, magari uno che non ha per nulla idea di come funziona l'ipnosi eh, mandare la persona in trans allora spiegargli un po' che non è necessariamente così, però chiederle a lei quando e come utilizzare, trovo più utile utilizzare una forma di e, um, ipnosi tradizionale e una invece conversazionale quindi quali sono un po le differenze come il diretto e l'indiretto si modulano in esse e come uno psicoterapeuta che anche non vuole uh, utilizzare la trans cioè portare la persona in uno stato di trans in modo formale può giovare però dall'apprendimento da, di questo tipo di linguaggio sì eh, concordo sulla visione di Bassolic che Ericsson soprattutto sulla seconda parte della sua carriera, usava molto meno l'ipnosi formale e, e, e che prima invece la usava. Se poi andate a vedere i video, eh, soprattutto quelli dei, dei primi anni, sono quelli in bianco e nero, si vedono delle induzioni formali abbastanza classiche, che non dico sarebbero state fatte nel 1800, ma insomma danno, danno l'idea di... E, e anche per me è lo stesso anch'io sento meno bisogno di usare l'ipnosi formale ma questo però non vuol dire una, una possibile conseguenza che potrebbe esserne tratta e eh, che non so se Balsaric intendeva trarne, cioè che quindi l'uso dell'ipnosi in senso stretto eh, diventa meno importante, basta una conversazione qualsiasi e, e io non, non, non sono di questa idea, penso che invece L'ipnosi abbia un'enorme importanza perché, perché eh, conoscendola si capiscono eh, alcune, alcune fenomenologie dell'ipnosi che sono da un punto di vista terapeutico straordinarie, che non sono disponibili in altri tipi di orientamento a meno che non, eh, questi orientamenti non ottengano la condizione di trance che è quella da cui nascono una serie di conseguenze che da un punto di vista terapeutico sono straordinarie. Non so, ti faccio un esempio soltanto di so, distorsione temporale. Cioè, voglio dire, se non uso l'ipnosi eh, mi trovo di fronte all'impossibilità di utilizzare questa modalità. E mentre invece mi può essere estremamente utile. Ci sono tante situazioni in cui le persone vanno troppo veloce, troppo lente e, e che eh, l'utilizzazione appunto di un rallentamento... O, o di un'accelerazione può essere estremamente importante. Chi non riesce a concentrarsi, non riesce a studiare perché non ha tempo sufficiente, chi non riesce ad avere le intuizioni giuste perché è, è, ha pochissimo spazio di tempo da dedicare a quello che gli servirebbe, beh, può usare la distruzione temporale. Ma non so, poi la successione post-ipnotica è una cosa, è un compito eseguito Durante una normale conversazione, viene data un'istruzione e, e, e viene condotta a casa. È un'altra cosa avere una suggestione post-ipnotica che, nel momento in cui si verifica, riproduce lo stato ipnotico. Quindi non avere l'ipnosi formale non vuol dire non avere uno stato ipnotico vero e proprio, che deve essere riconosciuto e poi utilizzato da potenza terapeutica. Non avrei nessun motivo di fare l'ipnosi se non fosse. Gli effetti che ha dal punto di vista delle, delle conseguenze sulla psiche del paziente, che, che del soggetto, che, una volta in ipnosi, può avere tante di quelle capacità aggiuntive, delle risorse aggiuntive, che la svegliano. E, e queste vanno appunto dalla successione post-ipnotica, per esempio, ma anche alla catalessia, la capacità di avere analgesia, anestesia, eh, la capacità di, di avere amnesie. Tra l'altro nessuna psicoterapia è in grado di ottenere l'amnesia, tranne l'ipnosi, l'unica, e, e a noi si rivolgono, proprio perché sanno questo, dei pazienti che invece di ricordare vogliono dimenticare. Okay. Sono richieste particolari, strane, però in psicoterapia se non uso l'ipnosi non so che risposta dare. Mentre invece non si può sostenere. Erickson ha inventato delle tecniche di amnesia speciali, particolari, veramente straordinarie, se si pensa a come sono costruite, proprio perché c'è gente che chiede di dimenticare, ne ha bisogno, e qualche volta il protista stesso la usa proprio per permettere al suo intervento di essere efficace senza che il paziente ne abbia consapevolezza, perché magari la consapevolezza in quel momento potrebbe essere più dannosa che altro. Quindi, eh, sì, per esempio ecco, succede nelle, nelle patologie traumatiche, negli disturbi conseguenti a traumi, che le persone hanno un riaffiorare dell'episodio traumatico che vorrebbero eliminare dalla loro consapevolezza preferirebbero non, non avere <ride> ed è una richiesta legittima perché gli rende la vita impossibile no? cioè, se, se nel cuore della notte ti svegli perché sei in preda a un ricordo straordinariamente negativo pesante spiacevole questo ti può impedire di avere una vita affettiva di avere una vita di relazione insomma non, non riesce a formare una coppia perché chiunque si spaventa durante la notte, si sente che ti mette a urlare. E Quindi non è, non è facile, non è eh, accettabile lasciare questi pazienti senza una risposta dal punto di vista del periodo. Allora, l'ipnosi può non essere indotta in maniera formale, ma la formalizzazione dell'ipnosi, cioè il fatto di assicurarsi che ci sia, permette di arrivare a certi fenomeni che l'ipnosi conversazionale, tra virgolette, non non permette, eh, è molto più difficile ottenere delle, de, delle capacità, come appunto la cosiddetta ipnosi sonnambulica, in cui le persone sono soltanto apparentemente sveglie, ma possono svolgere un'attività. Per esempio un fobico può entrare in una galleria senza difficoltà perché si trova in una condizione ipnotica e non avverte eh, la, la problematica che c'è intorno e, e quindi lo può fare, mentre invece fare la stessa cosa se fosse in condizioni di media non sarebbe possibile non so se ho risposto alla tua domanda ma sì, come... e mi immagino già quando pubblicherò questa parte di video uh, la sfilza di commenti di, di anche colleghi, soprattutto colleghi che diranno uh, ma come far dimenticare assolutamente uh, stai um, stai mettendo nell'inconscio il rimasto l'elaborazione sbaglia poi il sintomo che lo spostamento del sintomo ok uh, professore diamo no, delle risposte a, a questa no, non no, no, spiegare quello che tutte le noti si sveglia e è... E si ricorda no, di, quando, di quando ha avuto una minaccia di, di, di morte, stava no, per andare all'altro, oppure di un'esperienza negativa che ha vissuto, di un abuso, insomma, tutte cose di cui è cosciente, poi non è che deve acquistare una coscienza maggiore di quello che già sa, deve semplicemente riuscire a, a non avere più il tormento di tutto questo. E, e, e, e di... l'idea che rimuovendola producendo l'amnesia c'è cioè poi in realtà uno spostamento del sintomo o qualcosa di peggio è un è, era un'idea teorica che è stata messa alla prova e in realtà abbiamo visto che non è così come se lo immaginava Freud sì, così come la consapevolezza non sempre dà, dà la possibilità alle persone di vivere meglio così, così la mancanza di consapevolezza non significa assolutamente vivere peggio anzi ci sa bene ci sappiamo tutti che quelli che hanno meno consapevolezza vivono più felici di quelli che vivono con grandi consapevolezze no? poi tormentarsi nel cercare di spiegare a se stessi eh, cose che non sono in grado che le persone non sono in grado di spiegarsi spesso diventa diciamo, un'ossessione che, che eh, aumenta la quantità di sofferenza delle persone per cui diciamo, ecco qui, se la richiesta è quella di mh, riuscire a cancellare poi ci sono anche metodi no? metodiche con cui soprattutto nell'indiretto no? cioè se io eh, suggerisco a un paziente di mh, chiedersi come mai la sua vita è così difficile e così pesante trasformo questo in una metafora in cui lui si accorge di avere sulle spalle un mozzainetto pieno di pietre che si porta dietro da tutta la vita e poi gli dico che invece le può se ne può liberare e non portarsene più posso benissimo dirgli però di metterle in un posto sicuro in cui le può ritrovare se gli servono non so se mi sono spiegato quindi abbandonare abbandonare quel ricordo provvisoriamente se ne ho bisogno sono in grado di ricercarlo e di trovarlo perché so dove l'ho messo e quindi, e quindi significa non cancellare in senso definitivo ma cancellare ipnoticamente significa mettere da una parte eh, Erickson chiedeva ai pazienti di scrivere delle lettere e poi di metterle in un cassetto e di, di andarle a riguardare qualche anno dopo insomma, no? significava come dire trasmettere dei loro pensieri un po' più in là quando le cose sarebbero cambiate eh, ed è un modo in cui non, non, si, non si cancella completamente tutto ma si dà la possibilità di recuperarlo a tempo e modo quando, quando le cose si sono, sono modificate se, se gli incubi che mi vengono di notte mi impediscono di avere una relazione affettiva eh, io posso cancellare questa, avere la mia relazione affettiva quando mi sento più sereno e stabilizzato da quella relazione sono in grado anche di sopportare aspetti più negativi e posso far scomparire la sofferenza in un altro modo senza bisogno di cancellare. Quel tipo di episodi. Quindi cambiano un po' le strategie. Ecco, la psicoterapia di oggi ha una maggiore abilità e non si basa su tutto o niente: no? ricordare o dimenticare, eh, avere coscienza o non avere coscienza. Si possono avere coscienze parziali, tenuto conto anche che la conoscenza, insomma, almeno questa è la mia idea, io ho, ho, ho abbastanza chiaro il fatto che la conoscenza assoluta, è più una mistificazione che una realtà. Eh, come diceva Moren, la conoscenza non è un'isola, è una perisola attaccata a un continente. Cioè, se, tu, se tu conosci una cosa, eh, non vuol dire che hai una reale conoscenza di tutto. E, e tutto quello che c'è intorno è molto più grande e più importante di quello che hai conosciuto. Quindi la conoscenza completa, ecco, per esempio... Ho scritto da poco, appena uscito un libro sui segreti, e, e il libro spiega con molta chiarezza che la conoscenza del segreto in senso assoluto non esiste. Perché mettiamo che una persona ti confessa il segreto, tu che ne sai che è tutto. Certo. E, e, forse non lo sa nemmeno lui qual è tutto, insomma, no? E quindi la conoscenza completa è un po' un'utopia che è difficile da, da contemplare, da considerare valida. Il sapere abbastanza e il capire attraverso certe altre cose, cioè, è più importante capire che tipo di relazione c'è tra una persona e l'altra piuttosto che sapere tutto quello che è successo. No? Mi ricordo un po' quel marito che aveva sposato una svedese voleva che lei gli raccontasse tutti gli episodi della sua vita in cui essendo svedese lei ha avuto relazioni con uomini e voleva anche tutti i particolari, insomma… Lei chiesto una terapia di coppia perché non era in grado di raccontargli tutto in tutti i dettagli. Insomma. Quindi non, ecco, la conoscenza assoluta, a parte il fatto che qualche volta produce danni incalcolabili, ma eh, non è poi contemplabile nel senso vero del termine. Le persone sanno qualcosa, capiscono qualche cosa, ma capire davvero tutto e sapere davvero tutto ma questo, cioè, sai, Nelle coppie c'è anche questo mito, no? cioè, ci mettiamo insieme e ci diciamo tutto, ma per dire tutto quello che ho vissuto prima di incontrarti ci metto una vita, se devo dirti tutto da te. Era... Però, ecco, però ecco, qui ci sono modi diversi, c'è ecco. cioè, la conoscenza che fa bene, c'è la conoscenza che, che fa male, c'è la conoscenza che non è possibile avere e i segreti hanno dentro di sé degli aspetti sia protettivi che lesivi contemporaneamente dobbiamo tenerne conto. Qualche cosa che non sappiamo ci fa più bene che se la sapessimo. E, e invece appunto nella mitologia che bisogna confessare tutto. Insomma, un po' un ricordo un po' un cattolico dell'epoca di Freud, eh, questo, questa modalità che no, bisogna per forza riferire tutto e confessarlo per poi eh, espiare. E poi molte persone, anche se raccontano, non si sentono di aver aspirato abbastanza. Cioè anche questo, È un... quindi, il senso di colpa esiste, ecco. a volte anche quando non ci sono colpe. È un peccato che, non so, oggi, ormai sono passati tanti, tanti, tanti anni da quando ho, uh, quando ho finito l'università, però quando la facevo io, di ipnosi, non se ne parlava quasi per niente, non so se qualcosa è cambiato, eh, però perché eh, certi concetti dell'ipnosi aiutano anche a, a vedere meglio la, prima ancora che la psicoterapia, anche la psicologia eh, non, non passino durante gli anni della, della formazione, quantomeno poi parlo della mia esperienza personale, quindi dell'università che feci io la sapienza all'epoca.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 Uh, questa gliel'avevo anticipata, la faccio alla fine di ogni, di, di ogni intervista. Vi chiedo di immaginare di dover dare un suggerimento a uh, un giovane psicologo, un suggerimento di qualcosa che lui possa fare nella sua vita quotidiana,